Ciao a tutti, oggi voglio analizzare con voi il caso Match Betting. Il video sarà diviso in tre parti. Funziona a fine 2019 e funzionerà ancora il Match Betting nel 2020? Come questa nicchia mi ha fatto guadagnare circa 7.000 euro? E infine delle doverose considerazioni finali. Iniziamo! com'è e come funziona in breve in brevissimo perché ci sono ben 4 miei video che ne parlano in modo approfondito il match betting permette di convertire i bonus di benvenuto delle decine di siti di scommesse online in soldi veri tarando in modo matematico le puntate tramite un software online dedicato si potrà coprire qualsiasi risultato della partita e quindi vincere in modo certo con qualsiasi risultato ha tutto a che fare con la matematica non c'entrano i santoni che al 99% azzeccano i risultati e non c'entra la statistica che esca un certo risultato quanto si guadagna? beh, si guadagna parecchio soprattutto il primo periodo perché i siti di scommesso online danno grossi bonus di benvenuto a chi non è mai stato iscritto anche 50, 100 euro e oltre e noi andremo a convertire proprio quei bonus in soldi veri sommando tutti i siti a cui ci si può iscrivere si superano i 1000 euro di guadagno iniziali quindi finisce tutto lì? no perché successivamente anche a chi è già iscritto verranno offerti dei bonus anche se più piccoli bonus per l'inizio del campionato bonus per l'inizio della Champions eccetera sono cifre più piccole e con queste si arrivano a guadagnare tra i 200 e i 500 euro al mese vi mostro ora le cifre che dichiarano nel forum ufficiale che riguardano ottobre 2019 tutti mi chiedono sempre la stessa cosa E cioè Visto che il bonus di benvenuto è più grosso Ma vale solo per i nuovi iscritti Non posso iscrivermi sempre io Ma a nome di mia mamma, mio nonno, eccetera Per rispondere a questa cosa Ho deciso di contattare Nicolas Che ha anche lui un canale su YouTube Dedicato al match Ed è più preparato di me Per quanto riguarda questa cosa Che si chiama multi-account Quindi Ciao Nicolas Ciao Simone Eccoci qua Grazie mille per avermi dato la possibilità di dare un'infarinatura su quello che un po' è il multi-account e la prima cosa che ci tengo a dire, stiamo parlando ovviamente di qualcosa di legale la prima cosa che blocca le persone si trovano ad aver fatto tutte le benvenute come hai detto te e poi sono le ricorrenti questo spesso comporta guadagnare molto poco investendo diversi soldi e diverso tempo e le persone ovviamente vorrebbero ritornare ai vecchi albori delle bonus benvenuto la cosa è fattibile? Sì Uh, il problema più grande che le persone riconoscono appena provano a fare una cosa del genere è che il rischio è altissimo di essere bloccati nei vari conti dei bookmakers perché collegandoci ad un conto gioco tramite un'altra persona, se lo facciamo dalla stessa rete, avremo un collegamento di fatto con lo stesso IP. Per risolvere questo tema ci sono varie possibilità, per esempio la VPN è una soluzione che non può essere utilizzata e purtroppo ho dovuto trovare un'alternativa migliore e l'ho trovata, ce ne sono ben più di una, però questi argomenti li tratto Specificatamente nel canale e poi anche in un programma formativo. Ovviamente spiegare tutto adesso sarebbe lungo, ma per fortuna Grazie. ci sono tutti i video dedicati sul tuo canale. Che ovviamente mm -hmm. lascio in descrizione, e quindi ci vediamo sul tuo canale. Grazie, Grazie ancora, Nicolas. Grazie a te, Simo. alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ultimo punto, molti si chiedono: si tratta di un metodo di guadagno illegale? Si tratta di gioco d'azzardo? Ovviamente. È tutto legale. Il match betting è composto pur sempre da scommesse sportive online fatte su siti legali e riconosciuti da AMS A -A -M -S, che è l'agenzia delle dogane dei monopoli seconda parte quella che credo interessi di più a tutti e cioè come ho guadagnato questi 7000 euro allora i primi guadagni sono quelli diretti da match and betting questi sono i miei guadagni da quando ho iniziato come vedete il primo mese è andato alla grande e i successivi mesi in linea con quanto detto prima ho poi smesso perché a parità di tempo necessario per seguire le guide andare a fare le scommesse eccetera ci sono attività per me più remunerative e quindi mi dedico a quelle ma, e qui la cosa si fa interessante, i miei guadagni non si sono fermati lì. Ninjabet, il sito di riferimento, dà la possibilità di affiliarsi con loro. Come funziona l'affiliate marketing non è l'argomento di questo video, anche perché sarebbe lunghissimo. Quindi limitiamoci a dire che con un contratto di affiliazione si vende un prodotto o servizio per l'azienda, che quindi ci riconosce una parte dei guadagni. D'altronde loro guadagnano grazie ai tuoi sforzi. Bene, io scopro il match betting nel 2016 e vedo che online c'è poco materiale, per lo più scritto. Allora decido, quasi per gioco, di far vedere proprio in video tutto il procedimento, rendendolo il più semplice e capibile possibile. Bene, quei quattro video che giro contano attualmente più di 100.000 views. Sotto ogni video io cosa faccio? metto il mio link di affiliazione cioè se tu che vedevi il video dopo leggendo la descrizione cliccavi il mio link e ti iscrivevi al sito il sito mi girava una commissione e così è stato negli ultimi anni con una commissione che inizialmente era il 20% ma che adesso è addirittura salita al 40% come vedete io ho fatto guadagnare all'azienda quasi 25.000 euro e io personalmente ne ho presi quasi 5.000 ultimo piccolo tassello i video di cui parlavo prima come sapete su youtube si possono guadagnare soldi con le visualizzazioni dei video questo è possibile perché vi sarete accorti prima di alcuni video parte una pubblicità io ho i requisiti per chiedere la monetizzazione a youtube più di 1000 iscritti e 4000 ore di visione dei propri video quindi i video hanno generato la bellezza di 3 più 7 più 27 più 70 contando che youtube cambiò le regole per poter essere partner e io per metà del tempo non incassai nulla quindi aggiungiamo questi miseri 100 euro ai 4800 dell'affiliazione e ai 1900 del match betting vero e proprio ecco che abbiamo 6800 euro di guadagno a proposito di guadagni piccolo accenno sulle tasse in caso di prestazione occasionale in assenza di altri redditi percepiti nell'anno la dichiarazione dei redditi è obbligatoria solo se i compensi ricevuti superano i 4800 euro annui inoltre quando operi la tua prestazione di affiliato viene applicata la ritenuta da conto nella ricevuta in pratica il committente cioè l'azienda al momento del pagamento trattiene una somma pari al 20% del tuo compenso lordo questa somma viene trattenuta e versata per tuo conto all'erario nelle mie cifre di esempio stiamo parlando di 4800 euro perché qui non contiamo i soldi derivanti dalle scommesse perché già tassati alla fonte dalla AMS quindi solo 4800 ma per di più guadagnati dal 2016 al 2019 quindi una media di miseri 1600 euro annui Proprio legato a queste cifre, le considerazioni finali. Io ho trovato quasi per caso questa nicchia del matched betting e come vedete mi ha aperto una serie di strade parallele fra loro ma indipendenti. Se un domani una di queste attività si dovesse interrompere il tavolo starebbe comunque in piedi per le altre gambe senza considerare che questo non è assolutamente il mio lavoro ma un extra, per di più ormai totalmente passivo. Ma sul finale ci tengo a dire una cosa le cifre presentate possono essere alte per qualcuno che magari ancora non lavora o non ha proprio una fonte di entrata o ridicole per altri che magari le guadagnano in un singolo giorno di lavoro ma non è questo il punto quello che volevo trasmettervi è solo il concetto di possibilità la possibilità che il mondo di oggi dà a tutti quelli che abbiano però voglia di sperimentare se avete domande commentate pure se non l'avete mai fatto provate ovviamente il match betting link in descrizione e iscrivetevi al canale per i prossimi video peace